Buongiorno, sono Antonio Piccini di Team. Eh, siamo qui al Droicom Italy di Torino. Team ha partecipato all'evento Droicom con uno speech accompagnato di, appunto dalla presenza dell'assessore Paolo Pisano e di Cisco. Il nostro intervento è per sottolineare l'importanza che ha per noi Torino, che è luogo e città pilot per quello che è la tecnologia 5G, quindi una città sempre all'avanguardia nell'innovazione e per quello che è la platea del DROICOM per tutto quello che riguarda il mondo degli sviluppatori. Abbiamo voluto evidenziare come Team possa essere di supporto nelle loro attività con delle soluzioni che sono chiaramente strumenti di lavoro per i developers sono delle piattaforme oltre all'utilizzo delle API essendo Team avendo a disposizione una libreria appunto di application program che possono essere appunto utilizzate dai developers stessi. Tutto questo in un discorso di continuità legato appunto anche alla tecnologia 5g e a tutti i fattori che questa scattiverà con questo ringrazio appunto l'organizzazione di Troicon che è sicuramente un evento fondamentale per portare a conoscenza appunto di tutto il mondo dei developers e del mondo universitario e studentesco quello che appunto dei player come team ed altre realtà mettono a disposizione il loro sviluppo e la loro evoluzione grazie siamo qui al droid con di torino io sono andrea greco di team evento organizzato in maniera eccellente da abbiamo incontrato un vasto mondo di sviluppatori nonché di potenziali business partner qui abbiamo presentato appunto le nostre digital platform per l'evoluzione digitale il team digital store e team open un progetto che appunto ci permetterà di inglobare al nostro interno dei soggetti che sono assolutamente interessanti utili allo sviluppo del business volano appunto dell'attivazione di un ciclo virtuoso in italia per l'innovazione digitale abbiamo presentato un po di soluzioni classiche in particolare una platform as a service e la nostra libreria di API ci è sembrato appunto che questo evento sia molto interessante proprio per questo scopo in Italia purtroppo questi eventi tendono a essere molto rari avere un evento di questa portata, di questo scope ci abilita a conoscere una serie di soggetti che purtroppo non riusciamo a intercettare ma che grazie a questi eventi riusciamo a intercettare e soprattutto a capire quali sono i loro bisogni e a riproporli in maniera ottimale sul mercato grazie a tutti